buongiorno amici oggi farò una sorpresa a vanessa anzi più che una sorpresa uno scherzo e sorpresa perché le avevo promesso che le avrei comprato l'ultimo libro di lion ma in realtà glieli ho comprati tutti e tre perché lei non ne aveva nemmeno uno quindi fingerò di averle fatto il regalo sbagliato e di averle comprato il libro sbagliato Adesso apriamo la confezione e lasciamo l'ultimo libro di Lion qua in camera. E andiamo giù e portiamo soltanto gli altri due. Perché tanto non, non li volevo io, allora... Puoi allora sbirciare. Mi aiuti ad aprirlo, Vane? Sì. Ah, scusa, Ani. Mi aiuti ad aprire la confezione, Anastasia? Sì. Ok. Ho detto Vane. Ho detto Vane. Ti chiamo sempre Vanessa, Sì. Dai. Ok ok abbiamo aperto la confezione e adesso cercheremo di tirarli fuori ok questo è l'ultimo quello che lei si aspetta eccolo qua e poi abbiamo anche io non conosco l'ordine di uscita a caccia di Herobrine o Herobrine e Lion le storie del mistero benissimo Anastasia ascoltami adesso dobbiamo scendere con questi due questo qua invece lo lasciamo qua in camera un attimino e le faremo poi la sorpresa, ok? Non devi, ascoltami, non devi dire assolutamente a Vanessa che c'è questo libro, d'accordo? Hai capito? Sì. Hai capito cosa ho detto? Sì. Sei sicura? Sì. Ok, andiamo. Vane? Come ti avevo promesso ci sono i tuoi regali di San Valentino. Tu ti stavi già aspettando qualcosa immagino, giusto? Allora, come ti ho detto ieri, questi regali sono sia da parte mia che da parte di papà. E visto che avevamo paura di sbagliare, perché li abbiamo presi in un momento in cui tu non c'eri, te ne abbiamo presi due, ok? Vai, Ani, consegnagli lì e quell'altro? Quale l'altro? L'altro. Non... Eh no, io ho preso solo questo. Cioè, noi abbiamo preso questo, si è di un po'. Questo è quello vecchio. Ah, ne uno, nessuno dei due è quello giusto. Questo era quello vecchio, vecchio, vecchio. Ah, eh, vedi, abbiamo sbagliato. Vabbè, comincia a leggere questi poi l'anno prossimo. Per il prossimo San Valentino. Ah, eh sì così ce n'è un altro buono. <ride> Hai ragione, mi spiace, amore. Perché secondo me è interessante lo stesso, però, eh. Ci sei rimasta male, amo Oh, la mamma l'ha comprata! Ho Miss Nutella con la faccia tutta sporca di Nutella. Amore, ci sei rimasta male. No, scusa, ero convinta che era uno. Che io in realtà ero convinta fosse questo. Questo qua. L Ho detto: Vabbè, William, per non sbagliare, prendiamoli entrambi così almeno vabbè, puoi anche iniziare a leggere quelli, eh, giusto? Oh. Ma non parla più! la Vanessa, Ani, ti sei rimasta male, così tanto da non rivolgermi più la parola. Vane, ma mi guardi, no amore! Fa niente! Nella vita non si può avere tutto, eh! Vane! Eh, mamma mia, che brutta reazione! Offesa! Perché? guardami Ane, cosa c'è dimmi dimmi cosa c'è dimmi eh oh avete visto che reazione che ha avuto non mi ha più rivolto la parola è offesissima quindi penso che lo scherzo sia uscito perfettamente vero Anastasia eh sì. ok portiamo aspettami aspetta aspetta aspetta aspetta comunque Vanessa questi non sono comportamenti adeguati non sono dei comportamenti giusti perché mamma e papà però si sono impegnati e adesso ti arriva un'altra sorpresa visto che non ne avevi nemmeno uno eh, guarda come sorride guardala adesso ne hai tre sei contenta? Eh? Manca uno. <ride> ah ne manca uno? Sono quattro in realtà Cos'è? Fammi, vedere Lo guardiamo insieme? C'è la firma Oh c'è la sua firma Adesso inizierai a copiare anche la firma di Lion Tu che copi le firme di tutti vero? <ride> Guarda Che bello Gli diamo un'occhiata insieme? Togliere, sì, che Mami, guarda. No, non non toglierli. toglierli però adesso Guarda qua c'è il kill Chi c'è? Fammi vedere Spiegami killer. un po' che io non conosco Questo è il kill che vuole ammazzare tutti Tutti Tutti Tutti Tutti Tutti Che bello uh, Sei finta. contenta? Quello è il leone Guarda come cura ogni singola pagina ah, Esattamente come i libri di scuola Ascolta Vane Ascoltami un secondo amore Gli diamo un'occhiata veloce tutti insieme Eh? Spiegami un po' veloce questo libro, così... Allora, qui c'è scritto a le storie del quartiere che è proprio qua. Esatto, proprio il titolo. Sì. Mm. Poi qui capitolo. abbiamo il primo capitolo. Le sicure... le sicuramente... Ciao! Le sicuramente vere, ma un po' alterate, avventure di nonno. Tombaldo, Tombaldo. <ride> E chi è nonno Tombaldo? Il nonno non lo di Laio. Ah è proprio suo nonno? No Ah ok <ride> Credevo fosse il nonno di Laio. Senti voglio dargli un'occhiata io proprio veloce e veloce Giusto per capire come... ah, okay. ah ma è proprio bello Sembra ah. è un fumetto questo libro ah. È bellissimo Guardate invece questo non è un fumetto perché. No Ah questo è fatto diversamente Guardate, anche invece sono le storie del mistero Le storie del quartiere Ah del mistero Sì questo hai ragione sì. Guarda sì. belle quindi sono storie misteriose come un poster misteri del mistero Come ecco, no leon, arma eh, preferita spada di diamante anche la mia <ride> da mm -hmm. sempre segni particolari nessuno Ag agilità 68 deduzione 94. Raggio 83. Affidabilità 85. Fi firma di riconoscimento così. Lions. Ragazzi sapete che Lions fa le live alle 19.00. Io vado a vederli perché ho Twitch. Posso chiuderli e basta perché ci vero. siamo iscritti ci siamo abbonati al suo canale, vero? Sì, anche sulla live. Sia sulle live che sul canale normale di YouTube. Ok, lavati la faccina perché sei tutta sporca mm -hmm. di cioccolato, perché Vanessa si è appena svegliata, ha fatto colazione, io le ho fatto subito questa sorpresa, Ma un po' bella, nessuno. un po' brutta. Ok, salutiamo no, bambine. No, infatti, erano belle lo stesso. Li leggerai tutti Adesso... e tre, Vanessa. Sì, finisco quando avrò 50 anni, però va bene. Allora, <ride> aspetta un'idea. Mm. Vediamo questo a che punto finisce. L'ultima pagina. Wow. Vediamo un po', leggiamo eh, un po'. Infatti, leggiamo eh. un po' la biografia di Lion no vabbè un pochino sì Lion è uno dei gamer e youtuber più seguiti in Italia da anni porta sul web insieme alla compagna Anna la sua passione per il mondo dei videogiochi ma soprattutto per le storie il suo canale When Gamers Fail ha superato i 3 milioni e mezzo di iscritti con i magazzini salani nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro fumetti le storie del mistero che è questo qua che noi abbiamo acquistato eccolo qua tada! non è vero eccolo Va bene. hai altro da dire amore? vuoi aggiungere qualcos'altro? vuoi salutare Lion? ma ah, non so se lo vedo eh? aspetta a caccia di Herobrine Herobrine Herobrine ok che significa? lo sai? <ride> è uno di Minecraft ah, un è un personaggio? Sì. Mm. allora questo finisce a pagina cioè a numero a pagina era giusto a alla pa finisce alla pagina 21,9 219 wow guardate che Carine, chi sono? Anna, Iron... Anna eh. an Alex? No no, Che la Alex. Non sono i suoi amici? No ah. Sì, sì Ah E non c'è Allora Anna No Leon, Poi Stefano e Mario Come fai a sapere che sono? Non mi dire che gli assomigliano Come fai a sapere no, che sono? No, perché io lo Seguendo Sai che quei personaggi sono loro due Sì, mm. questo finisce a pagina Questa è la bingede <ride> No 159 Perché è piccolo? È più piccolo dell'altro. Questo forse è ancora più piccolo. Guarda, no. Il mostro. Oh, no. Guarda. Oh, sangue. Anna piange. Oh, no. Cico. Madonna, quanto è grande. Chi? Cico, è l'amico di loro. Qual è Cico? Questo. Vi La una muta lui è una mucca cico si sì, no, eh, vedi 9, il nome no non lo fa. <ride> non non fa non fai non fai il latte vedere guarda che bello! <ride> oh. si è morto chi è? il lupo mangia lupo uh. guarda allora la sua e era felice allora gli hanno fatto due libri ma che sono anche lì guarda <ride> questo? Il questo? Dillo. dillo tu 144 esatto. Quindi il più piccolo oh. è questo. Poi c'è l'ultimo. Sì, il, più... il primo e il più grosso. Quindi si era sbizzarrito bene. Lion con il primo libro. Hai bisogno di dire altro, signorina? No. Vuoi salutare, Lion? Anna, in no, diretta? No, non è una diretta. Allora, ciao. Non so, sì Vedrete mai il nostro video Ma secondo me sì Perché? Perché loro due sono due persone molto umane Sono sì, due persone guardate, che guardate A differenza di qualche altro no, youtuber no, no. Hanno capito che la loro essenza sul canale Sono i loro iscritti ah. Senza di loro non avrebbero il successo che hanno, giusto? No. E quindi apprezzo tantissimo Come anche l'insieme che lo fanno il fatto che loro interagiscano molto con i loro iscritti, mentre qualcun altro non lo fa assolutamente. Ma non si dice chi è, ma tanto tutti lo sanno. <ride> <ride> e quindi viva per sempre Lion e Anna! Ciao a Giorgio, ciao a Cico, ciao a Alex, ciao a Stefano, a Mario, Strecatto, uh -huh. wow. e piace, Geric... Paga paga. <ride> Piadina pa calda. Calda. <ride> sì. Piadina calda. Piadina calda. è sono <stato> bellissima! <ride> e basta. Ciao a tutti gli oggetti.